Quello che proviamo a fare oggi è un percorso tattile ispirato al metodo Munari. Per ragioni di video ve lo proporrò sovrapponendo quelle che potrebbero essere stazioni separate da mettere una di fianco all'altra in modo che i bambini possano toccare e spostarsi. Quello che ho voluto raccontare è un momento dell'anno molto particolare Ve lo svelo alla fine, vediamo se indovinate. È un momento dell'anno in cui c'è ghiaccio, a volte anche tanta acqua, in cui ti sembra di intravedere l'azzurro, ma spesso è molto lontano, in cui ci sono tante giornate di vento e il vento è fastidioso. È un momento dell'anno in cui ci sono poche giornate azzurre, ma quelle poche ti piacciono veramente tanto. È un momento dell'anno in cui c'è la nebbia, e la nebbia nasconde le cose, è trasparente, ma non del tutto. È un momento dell'anno in cui c'è il gelo, il ghiaccio, è freddo. È un momento dell'anno in cui... Hai spesso paura di scivolare, però ci sono anche delle cose divertenti, come la neve, e la neve è morbida. È un momento dell'anno in cui ogni giornata sembra un po' bianca. Sai che momento dell'anno è? È l'inverno. Probabilmente lo avevi indovinato. Ora prova tu, cerca i materiali in casa che più comunicano secondo te, L'estate. L'estate che cos'è? Caldo, sole, luce, sabbia. Prova a cercare quello che lo comunica e componi il tuo percorso. Se non hai spazio a sufficienza, fai come me. Assembla tutti gli strati, uno sopra l'altro, e prepara un libro. Questo si chiama libro tattile o percorso tattile. È una bella esperienza per scoprire le caratteristiche dei materiali e quanto possono comunicarci a livello sensoriale. Un buon divertimento!